Oggi col terzo episodio Allora, adesso dobbiamo fare la difficult eh, ok, credo che questa sia È un po' difficile, aspetta, ho trovato un bottone Provo... boh, provo a stare qua Vedete Vedi, qui c'è tipo una specie di foglietto Credo sia un bottone, infatti, vedi, c'è scritto click Allora Andiamo su, così, ok Eh, perché non so perché mi muoio Non lo so capire Proviamo a cliccare, proviamo a cliccare, proviamo a sapere questo. Clicchiamo. In che modo potremmo cliccare? Eh infatti vedi. Click. Uh, ok, ok. Um... Allora, ce la posso.. fare vale. allora, allora. Clicchiamo. Così non va. Oh, ok ecco qua. Va. Semplice, semplice. You can spawn a plastic bowl once. Every... Uh, in che senso? Non ho capito. Lo primo plastic ah ora ho capito vabbè ma non sembrava così tanto difficile e eh, have fun doing the this oh bello bello allora ok oh, non ho parole non ho parole però ora oh provo a schivarlo ma perché mi muoio boh forse devo provare a saltare spera, aspetta aspetta dai No sono caduto prima Ci riproviamo Su ok così giriamo E saltiamo No Perfetto Così va bene Così così E saltiamo. E vai ce l'ho fatta Vedo che è un po' è difficile Imposto root Andiamo In l'impostatore giù I am not impostor I don't know who's kept voting I don't know who's the but is not me No bully me please I don't know who's kept voting eh, Mi sa I think it's blue Black penso no? Suppongo sia black visto che Usa blue senza motivo Boh vabbè uh, Boh vediamo un momento grey a caso Non so perché l'ho passato, Forse la creo. Andiamo qua. Ok, aspetta. Io che non leggo neanche i cosi, come si chiamano. E le hint. Gli indizi. Gli indizi. Uno. Possibile che non riesca a saltare? Possibile. C'è, boh. Dai, dai che c'è. Sì. Clic, clic, clic, clic, clic. Vai, non so cosa abbia fatto, però vabbè. Andiamo. Questa, questa è impossibile. Ah, ecco perché adesso l'ho vista. Dovevo saltare? tutto l'ultimo: 8x10 80. No, 11 per 8 88. Uh, 11 per 8 88. Sì, giusto. Andiamo qua. Non ho capito. Aspettiamo. Boh. Allora la allora, proviamo questo. No, no. Uh, boh. Ecco ora ho capito Praticamente ogni volta spawnano Però spawnano di... Cioè diversi Cioè praticamente quelli in cui puoi saltare stabile sono diversi Ok, proviamo Quindi quello lì Quello lì Non ci posso credere Ce l'ho fatta! Train not to range with... Ok Cosa sembra semplice saltare sulle cose bianche, no? Però continuo a saltare Oh, mamma mia, quanto è difficile. Comunque, e iscrivetevi al nostro canale The Atlantics. Perché cioè... Bombardiamo di video di Minecraft, di Roblox, di GTA, di, di, di, di un sacco di, di video game, gameplay. Tantissimi. E poi uh, stiamo decidendo per um, aprire un canale vlog. Dove, tipo, durante il weekend ehm, ho perso le parole. Eh, uh, ah sì, che durante i weekend, tipo, quando andremo in cortina o posti del genere, o nel caso siamo in vacanza da scuola e tipo quando a Miami vi. possiamo lì insomma di video, un po' di shorts cose del genere e niente, guardatevi il video vabbè qui ci ho messo un po' a capire che era difficile poi sai che in realtà un trucco che però non lo svelo solo io in questo gioco qua no? in questo... Possibile lobby? Quando una, uno stage è impossibile, assicuratevi di aver preso il checkpoint, ok? Uscite per un attimo, rientrate, ve lo fa saltare. Infatti, adesso salto il lungo processo. Cioè, tra poco salto il lungo processo perché era davvero lungo. Sennò il video durava anni. E si, sì, così ha. Vabbè ma guarda, guardate, cioè. Ancora solo c'è cioè de zoom, no? Cioè se vedete faccio zoom out. È palesemente impossibile! È palesemente impossibile! Come si fa a fare sta roba? Cioè non lo so No! Cioè è impossibile Oddio mio, oddio mio, che difficile Oh madonna per favore lasciate un bel like così mi supportate. Eh, cioè guardate, guardate. Questo la fai in un attimo! In un attimo non lo fai, non capisco sta gente. Non la capisco proprio. Oh, ecco qua, beh. Ho saluto infatti tutto il processo che mh, facevo uscivo dal gioco e rientravo e niente adesso sono già 92, 92. è palesemente difficilissimo questo doveva essere in posto cioè se questo è stato per me difficilissimo cioè non so non so neanche Il, il l'impossibile che è l'ultimo stage e questo non me lo ricordo, aspetta Sì, aspetta Ah sì, diceva soltanto Link soltanto di Era una specie di scalata semplice semplice Mamma Mamma mia Non è semplice sta roba Non lo è qua faccio lo stesso processo di prima perché è davvero difficile cioè non, non so come cioè, se uno di voi riesce a fare sta roba ditemelo nei commenti per favore scrivetemelo perché impossibile comunque anche se è impossibile vi consiglio sempre di giocarci perché le cose impossibili sono sempre le cose più divertenti che sono compiti in classe che siano bombi in generale, che siano giochi, che siano di tutto le cose più difficili ecco la parte più difficile è la parte più divertente perché ci metti più te stesso vabbè ah. eh vi lascio il video va che vi sto interrompendo un botto scusate Cioè se non ce la faccio io smetto il video qua Cioè Lo chiudo Che non è possibile L'ultima volta L'ultima volta Ma oh, è impossibile Cioè non... Okay. ok vabbè faccio lo stesso processo di prima uh. mm. ci vediamo più tardi ciao Finalmente la seconda stage Era impossibile fare l'altra Cioè Sono stati ore Vabbè Questa è comunque semplicissima Devi soltanto seguire le, le tracce lì rosse perché, Ok Ok Among stage No guarda basta ah, no. Questo è un altro Questo non l'ho capita Questo indizio non l'ho capito Se voi l'avete capito scrivetemi giù nei commenti perché io gioco da PC, ma non so come farsi il basso. Cioè, non lo so. Hilft, shift, lock. Ah, forse ho capito. Ora, ora, ok. Un po'. E boh. Questo... Allora, la prima parte ce la faccio in un attimo, quasi in un attimo, che era semplice. Poi c'è una tizia a caso che passa così, snella, snella, e ce la fa. Ecco, vedi, l'avete vista? Passa così in un attimo. In un attimo ci passa. Farà? Spero, spero, spero, sper. E quando arrivo, spero, quando io entro, lei tipo è tipo già arrivata mi dico ma sta gente madonna eh si se stai prima ok perfetto um, click the button to open the door ok come tutte le altre praticamente click e c'è anche questo qua e abbiamo finito ultimo stage per oggi per questa terza puntata di roblox parkour impossible e altri 50 like sotto questo video e faremo la challenging one